Ciao a tutti! Oggi prepareremo l'aroma per pandoro. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchero, acqua, sale, miele, arancia candida, scorza di arancia, scorza di limone e aroma di vaniglia. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. lo zucchero e un pizzico di sale. Ed azioniamo il bimbi per 3 minuti, 60 gradi, velocità 3. Aggiungiamo il miele ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 4. Aggiungiamo la scorza di arancia candida, la scorza di arancia e limone e l'aroma di vaniglia. Ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 8. Riunire sul fondo del boccale con la spatola e facciamo tritare ancora per 10 secondi a velocità 10. L'aroma è pronto. Trasferiamolo in un vasetto di vetro con chiusura ermetica. Aroma per pandoro. Un cucchiaino abbondante ogni 500 g di farina. Si conserva in frigo per 10 giorni oppure è possibile congelarlo in cubetti. Grazie e alla prossima ricetta!